Guarda che riflesso con la macchina ancora bagnata. Is. Guarda sotto oh, sì. al palo. Mamma mia. Oh, il cazzo duro. Andiamoci a prendere una reshade. Guarda qua. Mamma mia. Ah, ma se sta sciacquando? Eh sì. Guarda come si lucida il cavocchione, Gennaro, tanto? Guardalo, guardalo, tutto insaponato Ma cos'è so, guardo? Ma che stai, pure io con il sapore, c'è da. Ma non cos'è so, guardando? Live, live Qua uhm, non mi avevo chiuso, sta a fare un uai, vado là! Ma che bella fa sempre scum,